Ciao no, a tutti ragazzi, siamo Dynamite E' Marco 007 Siamo salati su Undertale Abbasso un po' il volume prima Ok, grazie. e ora nel menu c'è Toriel che legge un libro a caso Perché okay, ora è nostra, nostra. Metti il schermo intero, grazie Non posso? Ok, bene uh, Lo senti questo profumo? Sorpresa E la torta di cannella e coso? Batterscotch Cioè li ha messi entrambi perché gli andava pensavo di poter celebrare il tuo arrivo voglio che hai un buon diciamo, che, pa che passi un buon mm, un buon tempo qui quindi per il momento lascerò terrò da parte la la troppa di lumache <ride> per stasera è fissata con le lumache questa Ok. ho un'altra sorpresa per te non la seguire vai anch'io uh, per la casa qui che porti. bella sorpresa no, Grazie, non l'ho Yay. Yeah. chissà dove porta Ehi, non andare qui, giù Ho quello che stava mostrati sopra le scale Ma Mamma, io voglio andare giù Bene, andiamo Devi andarci qui. di nuovo madonna. Tanto qui ci posso andare quando voglio Non mi ferma neanche Che buon profumo, però è troppo caldo per mangiare Do eh. Sì, sì, è molto pulito, vai Vabbè, il resto è inutile, dovrebbe... È tutto inutile, qua. <ride> Trae la batte ci If you know, I mean. If you know I mean. Eccoci. Che poi Pai è tipo una crostata più che torta. No. sì, vabbè, sì, è uguale. Una stanza tutta tua. Spero ti piaccia. caso Qualcosa sta bruciando? Uh, renditi... diciamo. Fai come se fosse a casa tua. Ehi, hey, allora non andiamo da tutte le parti, mm -hmm. tranne lì Yes Wow uh. Sono un regolare ba uh, vecchio secchio di cose Secchio È <ride> un livello editorial Si, sì, le leggi <ride> Leggi la pagina Perché lo scheletro vuole un amico Perché si stava sentendo boh eh, non, non si può tradurre comunque o solo o solo ok il resto della pagina è riempito di giochi con... cioè sì vabbè Simili. di giochi Simili. di battute con un, simile. Simile. No, con un calibro simile dello stesso calibro no un calibro simile è un'enciclopedia delle piante sotterranee vuoi... apri... l'apri al centro Tipa, ok. Tifa. Vabbè, non ci interessa. Sono Gruppo così. Gruppo non... di, vabbè. <ride> salsicce marina Ok, vai. No. Vai, uh, che vuol dire? Conosciute mm. più comunemente come uh, salsicce, salsicce marina Mar non, Mar non ci interessa, sono così. Andiamocene da qui. Vai all'altra stanza, che questa è quella utile. Non quella. Uh, comunque, qui. Sì, sì, poi lo spiegheremo un'altra volta. Cosa? Vai, un attimo. clicca. Sì, Su. sei tu! Uh, qui uh, è, è stato programmato un altro personaggio, un altro Billy che ti, che ti segue e fai gli stessi tuoi mov movimenti. Cioè non è solo lo specchio che riflette, è proprio... c'è un altro tizio dall'altra parte che non puoi toccare. Ok, Boomer. Stanza sotto rinnovazione. Ok. okay. Bene, uh, quella stanza è utile più tardi. Però adesso non ci possiamo andare, quindi andiamo in camera nostra. E fai roba. uh, uh, uh, uh C'è un, un coso per le foto. Polveroso. Ed è vuoto. si ha il frame. Una, una scatola con uh, scarpe di bambini in, di diverse bambini. dimensioni. Ah posso, chiedere, posso spegnere la lampada? Non lo sapevo neanche. Guarda questi bellissimi giocattoli. Non ti interessano affatto. Ebbene, <ride> ok. Torni. Tranquillo, Billy. Hai trovato un pezzo di torta? Vabbè, non leggevo il nome. No, Toriel ci ha lasciato un po' di torta perché ci eravamo addormentati. Bene, ora possiamo andare nel sotterraneo, finalmente, giusto? No. Dobbiamo andare qui per andare avanti. Già sveglio? Come video? Um, voglio soltanto che tu sappia che sono molto felice che tu sia qui Ci sono un sacco di vecchi libri che voglio condividere con te Soprattutto di Rumac oh, oh, oh. Voglio mostrarti il mio sport preferito Di cacciare insetti diciamo Ah non uh, sport oh, spot, Vabbè punto, eh, ma eh, punto Ho anche preparato un, cur un curriculum per la tua educazione Ok uh, Potrebbe essere una sorpresa per te Ho, ho sempre voluto essere un insegnante um, In realtà non è così tanto sorprendente Comunque Sono felice che, che tu viva qui Oh, volevi qualcosa? Sì dammi altra torta Where can I go home? Questa questa è la tua casa adesso. <ride> Mi hai <è> rapito, letteralmente. <ride> um, ti piacerebbe sentire un pochino di, di questo libro che sto leggendo? Si chiama 72 usi per le lumache, <ride> How to exit? Come uscire dalle rovine? Um, e questo, questo fact felicissimo riguardo le lumache. Sì. Lo sapevi che le lumache qualche volta flippano il, il loro sistema digestivo quando maturano Interessante oh. Ho qualcosa da ho, fare ho qualcosa da fare resta qui nah. ora ti supero No, è possibile superarla comunque sì, Ah possiamo sì. uscire quindi non è un rapimento Che salviamo stupendo. punto Ok um, vai giù andiamo giù perché probabilmente lì è andata e lo sappiamo pure già quindi non è inutile uh, farlo. vuoi sapere come tornare a casa non è vero uh, qui avanti uh, già c'è l'uscita delle rovine un'uscita uh, cioè su una soltanto un'uscita non si può più entrare per il resto del, del sottosuolo oh, no la distruggerò <ride> uh, se la distruggi ci entro comunque nessuno potrebbe Nessuno sarà più in grado di uscire uh, dalle rovine Di nuovo Di nuovo? Basta Nessuno sarà più in grado No. Ora fai il bravo bambino e vai su per È iniziato a piovere tanto <ride> Tutti gli umani faccio che annoiata. cadono Faccia annoiata Tutti gli umani che cadono qui Hanno sempre lo stesso fato. L'ho visto ancora e ancora Vengono, lasciano le rovine e muoiono. Muoio. Tu sei un bambino stupido. <ride> Se lasci le rovine. Ah ok. Loro, Asgore, ti uccideranno. Io sono l'unica prote a proteggerti, capisci? No! Vai alla tua stanza. <ride> e riprende a fare la cosa glitchosa. Non provare a fermarmi. Questo è il tuo avvertimento finale. Ok. <ride> Vuoi davvero andartene così tanto? <ride> si. <ride> sei so, sei solamente come gli altri. C'è solo una soluzione a questo: dimostrati dimostrami che sei abbastanza forte per sopravvivere. Ma non sono abbastanza forti per sopravvivere Primo boss, let's go Horyel blocca la via Oh no! Bene, noi ovviamente sappiamo cosa ci ha insegnato e quindi... Hold No, check! Sa, sa, è, sa cosa è meglio per te <ride> Ok No, Torio lo vuole impedire che noi moriamo e quindi mi ci usiamo. allora sono, sono difficili da attaccare. Ah, di uh, da, da schivare. Se scappi che si è, è, è del tutto inutile uh, parlarle. Bisogna continuare ne invece, però. E quindi basta fare sperro ogni volta se non vuole scrivere. Però uh, voglio capire, scusate. Uh, che succede se si scappi dalla battaglia? Torni. Torni a casa e lei ti aspetta lì per combattere. Toriel prepara un, un attacco magico mm. Non mi interessa Punti, Punti. di sospensione Sì, bravo Ma mm. comunque molto intelligente come cosa Toriel guarda attraverso <ride> la Gix. Comunque Toriel uh, dice che, che Tutti quelli che lasciano le rovine muoiono E quindi tu vuoi lasciare le rovine e quindi ucciderle immediatamente No, cerca di di fermarti Prepara Hai, un ma attacco cide. magico che c'è, Lasciate! lasciatelo e donna mi rimaccia No, non lo devo Non farci niente. Aspetta, non finisci il megola riprendiamo. Non finisci in megola. So. Vai, continuare. Basta. Ok. Bene, vai. Spara. Che stai facendo? Per quello che, che Cerco mi di sopravvivere. Mamma. Cerco di sopravvivere, mamma. Vai, l'abbiamo fatto. guarda attraverso. Attacca o scappa via. Ma perché, mamma, non è quello che mi ha insegnato? No. sacking a che, che cosa stai cercando di provare in questo momento? <ride> <ride> ho smesso subito l'attacco quando l'ho preso. Sì. E ora puoi prendere altri tre danni e poi sei morto. Combattimi o battere. Oh, no. Sei per morire, ma. Non usare la forza. ti ti guarda attraverso. No. Smettila. Quando fa quella dire. faccia fa ah, questo okay. tipo d'attacco che non ti può prendere in nessun modo Toriel prende un respiro profondo a Deep Fried Breath Deep Fried breath Smettila di guardarmi in quel modo Devo cercare di schivare gli attacchi Nel frattempo eh, Stare eh, Billy intensifies Nel frattempo Billy guarda Guarda mm, Toriel Stare un fermo strano. intensifies Stare fermo intensifies Bill <ride> via non mi interessa più quello che dice Ti <ride> okay. guarda attraverso si sì. sì. sì, è il nostro Non sto indossando la maglietta di scorta Guardare attraverso Ti <ride> guarda attraverso Lo so che vuoi andare a casa ma No no no <ride> La devi uccidere adesso, capito? Ma per piacere Vai Vai giù Su per le scale giù per le scale destra sinistra ti, ti prometto che mi prenderò buona, buona cura di te qui So che non abbiamo che non ho molto Che non abbiamo molto però Possiamo avere una bella vita qui Sì eh, Comunque alcuni si chiedono cosa succede se non dico niente a Toriel Beh, semplicemente il gioco continua, eh, però, però tu rimani sempre lì a non fare niente Perché lo sta facendo così difficile? Stai rendendo tutto ciò No, sei tu Ti sembra che Ti prego, vai su, vai su per le scale Che faccia? <ride> Cosa stai pensando? alla solitudine. Patetico, non è vero? Non posso nemmeno salvare un singolo bambino. Quell'altro ho chiamato. L'ultimo ho chiamato i servizi sociali e ci hanno chiuso qui. No, capisco. Saresti soltanto infelice qua giù. Già. Le rovine sono.. sono davvero piccole una volta che ti ci abitui. Non sarebbe per te. Non sarebbe giusto per te crescere in un luogo come questo Le mie aspettative, la mia solitudine, la mia paura, paura. Per te il mio bambino, io le lascerò a parte Se davvero vuoi lasciare le rovine Scusa Bravo, che cosa ha detto, Monta? non lo so, non ho letto Comunque, quando te ne vai, ti prego, non tornare. <ride> che tu capisca perché non vieni con me che tu sei fortissima capirai, capirai ma, ma, ma quasi ammazzata e eh, anzi è quasi impossibile che tu non muoia addio bambino tu ci guarda non dice niente se ne va. alla G e se ne va bene via <ride> via da questo posto fino a... Yay non si può tornare indietro Si può tornare indietro ok Vediamo <ride> se, se ora torni indietro che succede L'ho appena fatto No intendo se vai ah, da se torri. vado la torre ok però taglio se <ride> sì. non succede niente Ti può adesso dire che cosa si torna Chop Small small U Yes E si abbraccia il computer stanza si sì, che ce l'ha è questa è quella work in progress oh. si sì, l'ho visto non me ne frega niente uh -huh. away Ok, non succedeva niente, semplicemente è sparito l'NPC di Toriel. Toriel non esiste più in questo piano dimensionale. L'abbiamo uccisa. Oh oh oh Probabilmente si è andata a suicidare perché ora non, non ha nessun bambino da coccolare. Intelligente, molto intelligente. Pensi di essere davvero intelligente, non è vero? In questo mondo è uccidere o essere uccisi Quindi Sei stato in grado di giocare da... Con le tue stesse regole Hai risparmiato la vita Di ogni singola persona <ride> Penso Scommetto che ti senti davvero bene Non mi hai ucciso Cioè non hai ucciso nessuno questa volta Ma Cosa farai Nel caso dopo, uh, incontrassi io? Un killer spietato Che vuol dire? Morirai e morirai e morirai Fino a quando non sarai stanco di provare Cosa farei allora? Uccidrai per frustrazione? Mm. Oppure um, ti arrenderai totalmente? Arr cioè, Arrenderei del tutto questo mondo. Si, sì, no, non ha senso. Parla in per i Sì, lo so. Per i parla del, Beh, sì. del, del save file. Lo so. E lascerei a me il potere di controllarlo. Se non usiamo il gioco, Flowey lo può controllare. Io sono il principe di questo mondo, del futuro di questo mondo. Non preoccuparti, piccolo monarca. Il mio piano non è. Rage. Ah, non, non ti ucciderò. Oh, oh, oh. Questo è molto più interessante Ricordate questa risata? No, no. Bene abbiamo appena iniziato il gioco fin No prima. abbiamo appena finito il gioco No By Toby Di Fox Finito il gioco te. te Bene, te. quindi nella prossima parte di niente. Certo. Prossimo let's play volevo dire. Oh oh. Or is it? Perché non, non funziona? Aspetta. Ma perché ho cliccato? Hai cliccato <ride> l'altra parte no, ho cliccato poi. Eh? C'è una telecamera nascosta dietro i cespugli. Il Glitch è sin <susurra> duduto. Taglio. Midst. Oh my. Aspetta, Madonna, che cazzo fai? Oh my goodness Chop secondo te Marco è stupido Sta scodinzolando quindi è sì È un sì, signori, è un sì Choppers oh. Hai finito Aspetta oh, oh, oh, oh. Devo mettere la, la roba ah. oh. Oh, non fare cazzate! Chiudo il gioco? Comunque quando dovremmo fare la genosine resettare il gioco stavolta, ok? Si... Sì. Intanto dopo la truppa si, si resetta per forza. Are you winning, son? Wait a turn, and then last it Ok Ecco G Ok Alla che caggi Albero 1 Rametto Nah, non mi va a uccidere il rametto. Perché? Volevo fare una pacifist Albero 2 Volevo fare una pacifist albero, albero, albero 4 Non volevo uccidere pure il rametto Albero 5 albero 6 <ride> Ok non torna Va bene Albero 7 e 8 Smettila, albero 9 e 10 Ponte Oh no Ora, cosa faremo con il killer? Lo dovremo uccidere fino a quando non uccide noi. Umano, Ok, non sembra un killer. <ride> il vecchio cuscino pernacchione nella mano. <ride> Aspetta un secondo l'hai già sentito da qualche parte o qualcosa? ti sei girato prima che io... strano comunque, sei un umano, giusto? un attimo, che vuol dire? Eh, eh, io... sono sans, sans lo scheletro Come eh, eh, eh. <ride> fa il dialogo devo per poter in realtà dovrei stare in guardia per gli umani in questo momento ma... sai... non me ne frega niente No, a riguardo catturare qualcuno uh, ma mio fratello papyrus uh, è davvero un fanatico di cacciagli umani ehi hey, um, penso di vederlo laggiù ho un'idea andiamo attraverso questo cancello o qualcosa c'è cioè, ti prendi cioccoli sì. dai ora allora, si sì, vai attraverso mio fratello ha fatto queste barre per troppo troppo larghe per, per fermare qualcuno io vedo fosse una cosa rotta invece no veloce vai dietro quella, quella lampada convenientemente eh, a format bro no no no silenzio silenzio lo Sai che cosa c'è, fratello? Sono stati otto giorni e ancora non, non hai. No, devi fare la più acuta per Papyrus. Quello pa è lì. Okay. Sono stati otto giorni. Ah, se no. Sap, <coughs> <Sup>, brother. Ok, <ride> sono stati otto giorni. No, quello è troppo Sono volatile. stati otto giorni e io non hai avuto niente. Non sei così. neanche arrivato. No, no, non è neanche. Orribile. Sono stati otto giorni. Eh. Ancora non... No, questo è... Oh, eh, vai, vai avanti! Dirmi, sì. Non si può continuare se non vai e avanti. E you non... Non hai ricalibrato i tuoi puzzle! Sei stato semplicemente fuori. Altra stazione. Che cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Sto guardando questa lampada. è Davvero bella. Vuoi guardarla? Sì, il, il lavoro di, di Sanso è stare lì e guardare chi entra. No, non ho tempo per quello! E se un umano venisse qui? Devo essere pronto! Io sarò l... io sarò io sarò... Eh, uh, non si può tradurre bene. No. Io sarò il primo, io sarò l'unico! Devo essere... l'unico. catturerò un umano! Poi io ho il grande Papyrus! Otterrò tutte le cose che merito! rispetto, ricognizione finalmente sarò in grado di entrare nella guardia reale ricognizione di riconoscimento eh sì, periodo. lo stesso <ride> <Final> <ride> Ho già detto okay. le persone chiederanno di essere miei amici per io non sono amici farò il bagno in una doccia di... vabbè in una pioggia di, di pace ogni giorno um. Magari questa lampada ti potrà aiutare. Sans, non mi stai aiutando! Ossa... ossa... pigre. Tutto quello che fai è... sederti e non Band fare niente. Bon. Diventi pigro e pigro ogni giorno. Più pigro. Ehi. Hey. Te <ride> che esi? Ehi, facci piano. Ho avuto un sacco di lavoro oggi. Mm. Uno sacco, vabbè se, se... Skeleton, capito? Sans! Andiamo. Stai sorridendo. Lui lo fa sempre. <ride> lo so, no, e Lo odio. Perché qualcuno così grande come me deve fare così tanto solo per avere un po' di riconoscimento? Wow, Ci sembra che ti sei davvero spaccando i due oh, oh, oh, oh. fino all'osso andrò ah, ah, ah. Ah. ai miei puzzle mentre tu inizia a lavorare anzi no no. riguardo al tuo lavoro mettici un pochino più di backbone non so come tradurla questa battuta però ok Mi impegno <ride> riuscire adesso e oh, niente <ride> noi, da si sta, noi si sta lì è come una, una sorta di checkpoint per uh, una stazione ci sono bottiglie di ketchup mostarda e relish che mi serve un'altra un salsa tipo uh, dentro il bancone una <ride> I am the great papyrs. anzi ehm uh, mi dispiace doverti botere, come si dice? Uh, uh, disturbare, importunare disurbare. Ma puoi farmi un favore? Stavo pensando, mio fratello è stato abbastanza giù di questi tempi, di morale Non ho visto mai un umano prima e Vederti magari potrebbe fare, rendere la sua giornata Ah, potrebbe fare la sua giornata diciamo, potrebbe renderlo felice Non preoccuparti, non è pericoloso anche se prova a esserlo. Grazie un milione. Grazie mille. Sarò più avanti. <ride> esatto. E <ride> se ne va via, però lui starà avanti perché si trasporta a casa. Yes. Mm. Eh, quindi fine puntata. Non lo so, siamo a 27 minuti. Tu che dici? Beh io direi di sì. Perché il prossimo checkpoint dovrebbe stare troppo avanti. Sì, te lo dice un grande Luigi. Ok, Bene, quindi ci vediamo alla prossima parte di Undertale. Iscrivetevi e rispondete al sondaggio. Alla prossima, ciao. Ciao. Perché cliccare?